Eccoci qua, allora oggi affrontiamo un, esempio, un altro esempio di un tema d'esame, eh, quello del 20 luglio che ci fa lavorare un pochino come al solito i grafi e eh, ho scelto un tema d'esame in cui il punto 2 fosse una simulazione così ci eh, diciamo così, addestriamo anche sulla parte di simulazioni. Lo iniziamo oggi, se non dovessimo riuscire a finirlo lo completeremo mercoledì prossimo mentre invece i due lunedì che ci rimangono, come abbiamo detto, saranno dedicati a risolvere le simulazioni di laboratorio, quella di ieri e oggi e quella del lunedì e martedì eh, prossimi. Okay? Allora, ehm, di che cosa ci parla questo, che era il, secondo, il tema dell'esame del secondo appello dell'anno scorso, eh, usava il database cosiddetto Yelp, che contiene informazioni su valutazioni da parte di utenti di vari tipi di, di esercizi commerciali principalmente ristoranti e cose di questo genere quindi noi abbiamo la, classe, la tabella businesses che contiene eh, principalmente ristoranti la tabella users che contiene gli utenti registrati al sito e la tabella reviews che ovviamente mette in relazione le due in cui un singolo utente emette una sua revisione per un determinato business no? e quindi abbiamo qui i dati delle revisioni, mentre sopra abbiamo i dati dei business stessi e sotto quelli degli utenti quindi database relativamente semplice come struttura eh, un pochino voluminoso no? quindi bisognerà fare un po' attenzione perché alcune di queste tabelle sono effettivamente abbastanza voluminose cosa ci chiede partiamo dal punto 1 no? risolviamolo per gradi eh, ci chiede di inserire un numero di recensioni, quindi di reviews, e selezionare un anno compreso tra 2005 e 2013. Quindi per partire l'utente deve selezionare questi due campi, numero di recensioni e un anno. E poi c'è la possibilità di, creare bottone, di premere il bottone Crea grafo, eh, in cui creare un grafo semplice, non orientato e pesato, i cui nodi siano tutti gli utenti, ok che abbiano pubblicato almeno n recensioni indipendentemente dall'anno inserito. No? Quindi questo primo punto, il punto B, non considera eh, la, la scelta dell'anno. Okay? Tutti gli utenti che abbiano almeno n recensioni, quindi se metto n uguale a 0 saranno tutti gli utenti. Se invece mettessi un numero diverso a 0 saranno solamente gli utenti che hanno eh, postato un certo numero di recensioni in poi. Per un utente nel, nel conteggio delle recensioni si considera una recensione effettivamente contenute nella tabella di reviews, questo, questa è una precisazione necessaria perché c'è anche nella tabella utenti un campo review count in fondo che però ah, ah, analizzando il database eh, non, è, non è sempre accurato, non è sempre corretto. Quindi per, per sapere chi ha fatto queste revisioni effettivamente vai a contare il numero di reviews a cui sei associato. E questo è il primo... Passaggio, poi ci chiede, qui abbiamo creato questo grafo in cui i vertici sono gli utenti, questi utenti sono collegati da un arco, quindi due nodi del grafo, due vertici del grafo che corrispondono a due utenti diversi, verranno collegati da un arco se e solo se per almeno una volta essi abbiano pubblicato almeno una recensione per lo stesso locale commerciale nell'anno selezionato. Quindi la scelta dell'anno impatta solamente la creazione degli archi e non la creazione dei vertici di questo grafo. Che quindi prendiamo gli utenti più attivi come recensione e poi colleghiamo tra di loro gli utenti che in un determinato anno di interesse hanno commentato lo stesso locale. Il peso dell'arco sarà sempre positivo vedo dal numero di volte che questo accade. Quindi quante volte questi due utenti hanno fatto entrambi una revisione per lo stesso locale? Ecco, può, può succedere più volte perché ovviamente... Eh, possono aver fatto entrambi le recensioni per tanti locali distinti. Okay? Quindi se l'utente A e l'utente B hanno fatto recensione per locale 1, poi hanno fatto entrambi. Hanno fatto recensione per locale 7, entrambi, in questo caso l'arco sarà pesato 2, perché è successo due volte che ci fosse una revisione comune tra i due nell'anno di riferimento. Quindi un po' contorto come, come descrizione a parole. E questo mi dice alla fine quanto i due utenti coinvolti sono simili tra di loro, cioè quanto vadano effettivamente a recensire le stesse cose. Punto D, che è l'ultimo punto di questo, del primo esercizio, permettere all'utente di selezionare dall'apposita tendina un utente U tra quelli presenti nel grafo. Quindi abbiamo più avanti la tendina degli utenti, che ovviamente potrà essere popolata solo eh, dopo la creazione del grafo, perché solo allora avremo considerato il valore di n per poter definire l'elenco degli utenti. Eh, dopo che ho scelto un utente posso premere il bottone utenti simile per stampare l'utente più simile a U, quindi quello col grado di similarità che abbiamo cal appena calcolato eh, più alto. Quindi è un modo diverso di dire, dato un utente, tra gli archi collegati a quel vertice, quello è quello che ha il peso più alto perché l'abbiamo dato come peso esattamente, ehm, esattamente il grado di similarità calcolato in quel modo che dicevamo un attimo fa nel caso in cui ci sia più un utente che abbia lo stesso grado di similarità U vabbè stamparli tutti poi c'è questa nota che dice fate attenzione quando fate le prove perché per alcune combinazioni di anno e utente eh, il, il tempo di elaborazione tende a essere elevato e quindi magari partire con gli, gli esempi che vi abbiamo dato qua in fondo che sono, è garantito che riescano a completare in un tempo ragionevole no? poi qui non ci sono, in questa prima parte non ci sono algoritmi ricorsivi che possono avere tempi di esecuzione esponenziale però sono solamente le query che potrebbero essere un po' pesanti per il database soprattutto se il computer con cui vi troverete a lavorare non è particolarmente brillante no? potrebbero darvi l'impressione di essere sbagliato e in realtà è solamente lento Ok, questo è il, il primo punto. Direi che il tutto si riduce nel capire il testo, che effettivamente è un pochino, eh, non dico contorto, ma pone diverse condizioni, eh, e poi costruire delle query apposite. Poi intorno alle query costruiremo il DAO, costruiremo il modello, eccetera, eccetera. No? Quindi io per istinto partirei, dalle query che mi servono no, cosa stai a prendo da caso? Heidi ok e quindi come dicevamo prendiamo il nostro database Yelp delle revisioni che avevo già precaricato vediamo che come dati abbiamo 11.000 business circa, abbiamo 43.000 utenti che hanno un ID particolarmente simpatico, cioè non si capisce niente, e abbiamo 200.000 review, proprio per questo il tuo grafo no? è un pochino pesante da gestire. Allora, la, il primo, la prima operazione che dobbiamo fare è quella la creazione del grafo, quindi trovare i vertici, che, ciò che mi serve al punto B. Trovare i vertici significa trovare tutti gli utenti che abbiano almeno n recensioni. Ok? Quindi si può fare in modi diversi no? questa query, una possibilità può essere quella di fare andiamo sul, sul diagramma delle entità relazioni io posso fare eh, una query di conteggio sulla tabella Reviews in cui vado a contare il numero di recensioni raggruppato per user ID. Poi di questa vado a fare la soglia sul numero minimo di recensioni e avrò a questo punto una serie di user ID e per andarmi a riprendere i dati degli utenti posso usare una query annidata che mi restituisce solamente gli utenti che sono saltati fuori dall'altra query. Questo è un modo, ragionando con due query annidate, una query interna che mi fa il calcolo dei, uh, delle review con gli utenti associati e quindi a questo punto con una clausola having vado a bloccare il numero di review minimo e poi una query più esterna che semplicemente fa un select asterisco from users where però l'utente è nel risultato della query precedente. Questo è un modo. L'altro modo è quello di fare una join, chiaramente tra le due tabelle, con group by, eccetera. Eh, eh, c'è chi preferisce avere join con, più complesse, c'è chi preferisce avere eh, query annidate. Alla fine sapete che dal punto di vista dell'algebra relazionale sono equivalenti. Sono modi diversi di scrivere la stessa cosa. No? In questo caso, devo dire, a distinto mi viene da percorrere la strada della query annidata, ma perché la posso fare per gradi, essenzialmente? No? Prima vado a contarmi le review e quindi di fatto farò qualcosa del tipo select cosa? gli utenti user id e il numero di review count di review id from reviews la tabella group by Isure ID no, se non sbaglio questa cosa qua mi dovrebbe dare tutto un elenco di isure ID tutti e 45.000 ma boh, non è vero sono 45.900 mentre abbiamo visto che la tabella users aveva 43.900 45.000 sono di più non me l'aspettavo ma questi dati non è detto che siano esatti infatti dice circa eh, e ciascuno user ID mi dà il numero di review che ha fatto ok? diamo magari un nome a questa colonna as numero e io voglio selezionare di questa query solamente gli ID che hanno un numero superiore a una certa soglia. Quindi where, to having numero maggiore di, che ne so, 5. Proviamo già magari con i numeri che ci suggeriscono gli esempi. 200. È chiaro che tagliando 200 troverò pochi utenti, no? L'altro esempio era 150. Quindi mettiamo 200 e avremo solamente 45 utenti mi daranno un grafo con 45 vertici un pochino più gestibile no? quindi questi sono gli user id i 45 user id che hanno postato almeno 200 almeno fatemi vedere se devo mettere un uguale o un maggiore uguale, mi viene il dubbio adesso allora il testo mi dice almeno n recensioni quindi n deve essere compreso okay? di maggiore o uguale ok 47, ne ho pescati altri due che hanno esattamente 200 review quindi questi sono gli id dei vertici del grafo, chiaramente per costruire il grafo non mi basteranno solamente gli id mi serviranno tutti i dati e quindi magari mi preparo una seconda query in cui estraggo tutti i dati dagli utenti, from users, where, non tutti gli utenti, non tutti i dati degli utenti, ma tutti i dati di questi 45 utenti. Quindi where user id in, in questa select qua. la okay. query di data eh, dovrebbe essere una cosa di questo genere adesso non so se funziona perché la, la <tose> colonna mi dà mi due colonne mentre me ne serve una sola quindi devo fare un passaggio in più passaggio in più in cui estraggo dal risultato di questa query una, solamente la colonna user ID Non posso però far così, perché se no non ho più il numero numero. Vediamo se riesco a mettere count qua. Count, ctrl z. Allora, non so se è chiaro il punto su cui mi sono fermato. Io ho una query che dice, dammi tutti gli utenti il cui user ID sia nel risultato di quella query. Per il risultato di questa query è una tabella con due colonne e infatti lui dice: Guarda, che l'operando dovrebbe avere una colonna sola, mentre tu mi hai dato qua dentro due colonne. Allora io in realtà eh, di, del risultato di questa query mi interessa solamente la prima colonna. Questo dovrebbe essere facile se faccio un'altra select user ID from questa roba qua. Select USID. Dov'è che ho sbagliato la sintassi? Eh, devo dare un nome alla tabella secondo me. Ok, mancava solamente il nome della tabella perché. Quindi la prima query mi dà gli utenti. La annido dentro un'altra select che seleziona una colonna sola, no? Quando l'altra base dati l'ho chiamata la proiezione, Se, seleziono un sottoinsieme di colonne, senza fare nessun'altra operazione. Creo e estraggo tutta la colonna di user ID dal, dalla tabella virtuale fatta dal risultato di questa query. Okay. La sintassi SQL mi obbliga a dare un nome a questa tabella, vabbè diamo un nome a caso, tanto non mi serve. Questa è la, colonna, la, la, la tabella che contiene gli ID che mi servono quindi nella mia seconda query in cui vado a prendere i dati degli utenti se tutto va bene basta che io incolli questa query che a sua volta è annidata a due livelli ma il database il suo lavoro lo sa fare se io scrivo bene le query lui il risultato me lo dà e quindi in questo caso avrò i risultati di questi utenti c'è una leggera discrepanza se stiamo a vedere perché questa qua tira fuori 47 righe e questa invece ne tira fuori 44 no? eh, questo database non è perfetto non ci sono tutti i dati presenti, no? ci sono alcuni review con, utenti, con user ID che non compaiono nella tabella users, per quello ne manca qualcuno è abbastanza frequente con dati presi in giro che non siano perfetti, magari li hanno tagliati li hanno tagliati con qualche errore dentro. Quindi questa qui, con un po' di fatica, no, è un possibile, una possibile interrogazione che mi dà l'elenco dei vertici del grafo. Questo è un modo per quando vi svegliate al mattino e vi sentite dei maghi di SQL. No? E dice, Vabbè, dai, facciamolo con la query. Non è l'unico modo, ovviamente. L'altro modo un pochino più tranquillo poteva essere quello di dire, vabbè, senti, io mi faccio dargli id, poi uno per uno faccio una query, una select che mi va a prendere i dati di quelli di lì, da solo, di quell'utente solo, no? E quindi faccio due query separate, una che mi l'elenco degli id e poi faccio tante select, sono 47 select, se mi dà l'utente, se esiste, lo aggiungo e creo il nome. Quindi possiamo far lavorare di più il modello e meno il database, questo decidetelo voi, così come un altro modo se vogliamo, no, visto che vi ho visti un po' spersi con la query andate tre volte, eh, l'altro modo di ottenere la stessa cosa è quello di fare una join, no? forse siete più familiari, select, per ora mettiamo tutto, from eh, users, virgola, reviews, Okay. poi dobbiamo m mettere la condizione di join reviews.userid punto .com come si chiama userid uguale users userid e questa è una classica join tra le due tabelle mi dà tutto raggruppo per utente e conto quindi facciamo la prima facile, proviamo solamente a selezionare l'userid e il reviewid. Users.userid, review.reviewid. Qui dice, questi utenti hanno fatto queste review. Adesso devo contare quante review ha fatto ciascun utente. Quindi ti ritorno non le review ma il conteggio raggruppata per utente. Così. La virgola non la vuole. E qui ho ottenuto praticamente lo stesso risultato di prima. Prima avevo lavorato solamente sulla tabella reviews, qui sto lavorando su una join. Adesso della join non vedo molto perché ho nascosto delle colonne per non averle tutte. Ma anche qui a questo punto posso filtrare. Ricordiamoci che per filtrare sul risultato di un'operazione aggregata, tipo un count, devo usare having e non where. No? Where filtra prima di aggregare Evin filtra dopo l'aggregazione quindi chiamiamolo anche questo numero Evin numero maggiore di 200 e a questo punto ottengo questi signori qui maggiore o uguale così dovremmo avere gli stessi 44 ottenuto in un modo diverso a questo punto mi basterà recuperare anche tutti gli altri campi di users, users ci mettono users.asterisco e mi porto dietro tutti i dati della tabella users quindi questa qua è il risultato quando poi farò, diciamo che la prima, la prima colonna non mi serve più, perché le prendo tutte, se io ignoro l'ultima colonna, quella col numero che non mi serve, nel mio DAO avrò il risultato che mi serve. Okay? Ho, ho l'elenco di tutti, tutti i campi degli users che abbiano un numero maggiore o uguale di 200, fatta con questa join, l'importante è che nel DAO questa colonna qui la ignori perché non fa parte dell'oggetto user lo posso fare non ho bisogno di modificare le SQL per buttarla via semplicemente la ignoro nel codice non la posso cancellare da qui perché se cancello questo non posso più avere heavy dimmi non lo so te lo dico subito proviamo perché non so se l'having eh, rispetta le espressioni oppure no. Vediamo se funziona. Sì, fun funziona. Quindi in questo caso la colonna non la generiamo neppure e mettiamo già nella condizione del il conteggio. anche dall'altra parte avremmo potuto fare una cosa simile, no? non, non nominare la colonna. Dimmi. Allora, lui, lui dice che gli, arrivano, gli vengono due numeri diversi, con, a me vengono 44 con la soglia di 200, e dall'altra parte mi vengono sempre 44 con la soglia di 200. Possiamo scambiarci le query e vediamo come si faceva con le figurine. <sussurra> eh, tanto ha rubato lui dei due o tre users, capito? Ok, quindi questo è un primo, se vogliamo, ostacolo che possiamo risolvere in modi diversi, no? In entrambi i casi l'abbiamo risolto lavorando a livello di SQL, abbiamo i vertici del grafo. Eh, come dicevo, a seconda del mattino uno si sveglia pensando alle query in date, si, si sveglia pensando alle join, oppure si sveglia pensando al DAO che lavora e fa tante query. Sono tutte soluzioni valide. Non pensate subito all'efficienza, quale è più veloce, quale è meno veloce, eccetera. Pensate a quella che vi dà maggiori probabilità di successo, in cui vi sentite più sicuri di andare avanti. Okay? Questa è la metrica fondamentale durante l'esame nel tempo che ho, sono sicuro di arrivare fino in fondo, cercando di prendere la strada in cui mi sento più sicuro. Ok? E questo eh, ci permette di ci permetterà, quando andiamo a mettere sta roba dentro un DAO, di risolvere praticamente il punto B. Il punto A, è già, il punto C, dopo B viene C, e eh, invece è la creazione degli archi, se e solo se due utenti diversi hanno pubblicato una recensione per uno stesso locale commerciale in un certo anno selezionato. Quindi immaginiamoci due utenti dell'elenco di questi 44 e ci chiediamo se questi due utenti hanno fatto entrambi una revisione per lo stesso locale. Quindi in questo caso cosa dobbiamo fare? Dovremmo fare una join della tabella revisioni con se stessa prendo due revisioni diverse, queste revisioni diverse devono essere dello stesso locale, dell'anno specificato e dell'utente 1 e dell'utente 2, tra gli utenti che ho selezionato, non tra tutti gli utenti. Quindi, per impostarla io creerei qualcosa che mette insieme due recensioni, reviews from reviews r1 r2 eh, che siano dello stesso locale r1.businessid non mi interessa qual è il locale uguale r2.businessid e Attenzione, se faccio così mi, mi esplode in mano eh, questa cosa perché avrei centinaia di migliaia di righe. Quindi io qua tra i vari modi di creare gli archi del grafo escluderei quello che avevamo chiamato metodo 3 o metodo C, il terzo, quello in cui in una query faccio tutto. Cioè qui mi conviene fortemente filtrare per utente, per coppie di utenti altrimenti dovrei qua rimettere le condizioni dell'utente che abbia il numero di recensioni per evitare che questa query si porti dietro a tutti gli utenti. Noi ne abbiamo selezionati 44 da un insieme di 40.000, quanti erano gli utenti. Quindi qua non voglio avere tutti i 40.000, voglio solo avere le recensioni di quegli utenti lì. Quindi conviene avere una selezione già su lo user ID dell'1 uguale. Qualcosa, e lo user, lo user ID del 2 uguale a qualche cos'altro. Qui mi faccio il doppio loop sugli archi del grafo. 44, saranno 44 al quadrato query, eh, ok, con mille query me la cavo. No? 1500 quanto viene. Allora, devo prendere due valori, beh, potrebbe essere questo, E questo che sono due utenti particolarmente noti, particolarmente famosi, li conosciamo tutti. Però aspetta, facciamo una cosa, prendiamoli. Eh, non ho pre non ho, scusa eh. rimetto il count qui, perché così lo vedo, poi magari non faccio errore di sintassi. e ordino per numero, così prendo due utenti che abbiano tante recensioni e ho maggior probabilità che questa query mi dia qualcosa. Intanto li dovrò far girare tutti, ma de, come esempio adesso prendiamo questi primi due che hanno tante recensioni. E ne hanno 117 in comune. Ci saranno dei casi in cui chiaramente le recensioni comuni saranno zero. Eh? Quindi questi saranno i due utenti, utente 1 e utente 2, su cui dovrò iterare nella creazione dei grafi, delle archi. Poi dovrò ancora filtrare sull'anno, ricordate che il testo dice che queste recensioni, però devono essere di un certo anno. Allora dove ce l'ho l'anno? L'anno nel database, nella colonna che si chiama review date che è un campo di tipo date a me interessa solamente l'anno quindi posso estrarre l'anno dalla colonna review date ma review date di quale? di r1 o di r2? di entrambe Perché a me non va bene se tu hai fatto una revisione nel 2003 e io l'ho fatta nel 2005 dello stesso locale. No, devono essere recensioni dello stesso locale fatte nello stesso anno. E' l'anno che dico io. Ok? Quindi year r 1reviewdate sia uguale a e qua copiamo dall'esempio così prendiamo dei dati sensati 2007 e anche il suo amico r2 sia dello stesso anno. Bravo, subito beccati. Allora fatemi vedere in che anno possono averlo fatto queste cose qui. Questi qui sono del 2010 magari. Boh. Questo hanno fatto tante revisioni, ma vediamo nove. Eh, poi però un, capita ancora una cosa malata, che guardate che quattro, questo review ID numero 1 è fatta da un utente e review ID numero 2 è fatta da quest'altro utente. Okay? Quindi in realtà questa coppia di utenti, questo e quell'altro, hanno quattro revisioni in comune nello stesso anno. Allora, Di tutta sta roba qua a me cosa interessa? Il numero di righe, che è il peso dell'arco. Giusto? Quindi io ho questa query come parametri utente 1, utente 2, che avrò cura di impostarli diversi tra di loro, non ha senso controllare con se stesso, e l'anno, che vabbè lo devo ripetere due volte. E di tutto questo mi serve il count, cioè 4. Chiamiamolo similarità. Chiama così, no? Il testo, vabbè. Che è il peso dell'arco. A questo punto ho tutte le informazioni che mi servono per creare il grafo. Andiamo a prendere il progetto Java, creiamo i, del DAO, i metodi del DAO che facciano queste due query e poi creiamo il modello che richiami questi, questi metodi e li usi per creare il grafo. Okay? Allora, il progetto è qui, vedete che finora io non ho ancora aperto il progetto. C'era già un Yelp DAO, vediamo un po' se ha, se ha dei metodi che mi servono. Qui dentro non, siete liberi di fare ciò che volete. Ieri qualcuno mi ha chiesto ma se c'è un metodo del DAO che possiamo modificarlo? Sì certo ovviamente, noi vi diamo un progetto di partenza ma poi fateci ciò, ciò che volete. No? Quindi potete aggiungere, togliere, modificare, quello che preferite. Mm? Allora Get All Businesses ad esempio è il tipico metodo che c'è ma non ci serve a niente get all reviews pure ecco, get all users invece magari mi serve un pochino di più perché pensa di leggere tutti gli utenti noi in realtà non leggiamo tutti ma solamente quelli che hanno un certo numero di review quindi possiamo rubare no? copiare da questo metodo che già più o meno fa tutto, soprattutto mi crea già l'utente user facendo tutti i get del caso non lo cancello perché cancellare mi crea sempre un senso di nausea Uh, get users with reviews int minimo numero di reviews no, non voglio tutti gli utenti ma tutti quelli che abbiano un certo numero minimo di revisioni e... Per ottenerli li prendo da, da una query che beh, è una delle due, preferite. ditemi quale preferite, quella che abbiamo fatto prima. Vogliamo mettere quella con la join, vi piace più la join, va bene. Va bene. Poi chiedo a Cagliero cosa abbia fatto con le query annidate per spaventarvi così tanto. Ehm. Qui facciamo lo solito editing idiota di sintassi e ovviamente al posto di 200 mettiamo il nostro parametro noi abbiamo la colonna numero che sappiamo che non ci serve poi vediamo se il resto ha senso per statement, ovviamente prima di eseguire la query dovremo impostare questa volta abbiamo un parametro quindi statement.setint parametro 1 Min reviews. Se cioè, al posto del punto interrogativo ci vado a mettere questo parametrino qua. Esegue la query, eh, dunque, la, la srotola, il cursore, crea oggetti user, lo aggiunge il risultato, chiude la connessione fondamentale, e restituisce il risultato. Ok. Se vogliamo, prima di andare avanti, prendiamo il nostro test DAO e potremmo fargli testare questo metodo creando una lista di eh, users. Users, come si chiama la classe? List, non mi piace list, scusami. Users. siamo gli utenti, DAO.get all users with review 200, così vediamo se sono loro. Quest'altro possiamo commentare. Ecco, c'è qualcosa che non va. Ah, ci sarà la ah, access denied user password ho dimenticato di probabilmente di, di modificare la password infatti torniamo sui. ok vabbè ci sono questi qua questi utenti qua ehm, sono giusti o non sono giusti noi sappiamo che devono essere 44, no? O meno, prima ci venivano 44, non c'è motivo per cui non siano di nuovo 44. Ok. Quindi io nell'economia del mio tempo ho speso 30 secondi a testare il metodo che ho appena scritto. Prima di dover scoprire che ha un baco, quando sarà già collegato al modello, al controller, non so più perché saltano fuori i dati sbagliati. Ok. Io quando programmo penso sempre di avere una corda al collo che ogni riga di codice che scrivo si stringe un pochino di più. E quando faccio girare il programma si allenta. Ok? Testate frequentemente. Non, non scrivete tutto e poi dopo aspettate la fine quando poi i bachi diventano introvabili. No? Un pezzo per volta. Scusate il paternalismo. Ehm, ok. Poi c'è l'altra query che è quella invece per gli archi. quindi questa me la devo fare da solo e mi tirerà fuori cosa mi tira fuori questa come risultato un intero semplicemente ha come parametro due user utente 1 utente 2 e come risultato un numero intero e suate anche l'anno come parametro quindi nel mio metodo del DAO è una query nuova non somiglia a nessuna di quelle che già ci sono e eh vabbè public int eh calcola peso possiamo dire o calcola similarità tra che cosa? calcola similarità tra due utenti user 1 user 2 nell'anno specificato questa esegue la query che abbiamo appena provato prima quindi la vado a prendere da qui e la incollo metto a posto gli spazi al posto dell'utente 1 ci metto il punto interrogativo attenzione il punto interrogativo non deve essere dentro gli apici eh? deve essere al posto degli apici mettiamo via anche gli apici stessi, punto interrogativo spazio, e idem per l'anno 2009 diventerà punto interrogativo e punto interrogativo. Quindi questa query ha tre parametri di cui gli ultimi due in realtà sono ripetuti. E qui adesso comincia la solita trafila, connection uguale dbconnect.getConnection. Poi prepariamo uno statement uguale con.preparestatement di questo SQL, ti mettiamo in un try catch così non piangi. Dal prepare statement gli fissiamo i parametri, quindi st.set, il primo parametro è uno user id, quindi una stringa e questo è il parametro 1 la prendo la stringa dalla user1.getUserId il secondo parametro è anche lui una stringa quindi setString parametro 2 utente2.getUserId poi parametro 3 e parametro 4 sono entrambi l'anno quindi l'int che riceviamo, quindi che è un numero intero, set int, 3 anno, statement set int, 4 anno. Fatto questo, eseguo la query, e il risultato della query essendo un account sarà fatto sempre esattamente da una sola riga quindi sarà eh, mi posiziono sulla prima riga prima e unica riga e vado a estrarre il valore int similarità uguale result set punto get int, get int con la di maiuscola della colonna che si chiama similarità faccio copia e incolla perché non mi fido di me stesso ottenuto questo chiudo la connessione e restituisco il valore mm? connection.close return similarità Se vogliamo possiamo spendere altri 30 secondi nel test DAO. Qui c'è un errore sono rosso da qualche parte. aspetta. Cos'hai? Ah, perché non c'è nessun return qua. No, ben meno uno che è più esplicito. Possiamo aggiungere anche qua... Una riga al DAO, tanto per testare anche questo metodo, int similarità uguale DAO punto, similarità, vediamo di riuscire a replicare ciò che avevamo qui. No, perché non posso, non riceve la stringa, riceve l'oggetto utente. Vabbè, non lo facciamo. Dovrei creare un oggetto utente che ha quell'id per poterglielo passare. oppure andare a cercare nell'elenco degli utenti quello che ha questo ID specifico per poter riprodurre questi dati. Lo vediamo interattivamente. Dai. Ok, il DAO dovrebbe, salvo errori, dovrebbe essere completo. Possiamo fare un gradino in su e passare al model. Qui c'è già una classe model che ovviamente era già molto piena. Nella classe model andiamo a eh, costruire il grafo, quindi di fatto dobbiamo pensare al primo metodo del model che ci servirà che sarà appunto il, model, il metodo crea-grafo, public crea-grafo, che lavora a partire da, dai due dati che sono il numero minimo di revisioni e l'anno. E cosa restituisce? Perché il grafo niente, ma crea ovviamente l'oggetto grafo, private, graph, grafo è un grafo che avrà come vertici le users ovviamente e come archi, archi pesati non orientati, default, weighted edge. qui bisogna importare la libreria graph default weighted edge cosa screen weight Dead edge anche questo bisogna importarlo eh, grafo quindi la nostra crea grafo cosa farà? Istanzia un nuovo oggetto grafo, new, allora questo grafo deve essere orientato, scusate, non orientato e pesato. Quindi un simple weighted graph, new simple weighted graph, classe, default weighted edge.class. Punto e Non è orientato. Non è orientato e è semplice, non ha senso. Infatti, semplice non c'è scritto nel testo, ma c'era scritto una parolina che diceva due utenti diversi e lo stesso numero di recensione. E quello mi fa già subito capire che il grafo è semplice, perché non deve avere i cappi sui vertici. Um, fatto questo, il lavoro passa al DAO, nel senso che Istanziamo un dao, yelp dao, uguale new yelp dao, lo uso per creare i vertici, quindi magari mi salvo anche l'elenco dei vertici, list user utenti. mi dovesse servire ce l'ho ancora lì come lista, this.utenti uguale eh, DAO.getUsers reviews minimo numero di revisioni e questi sono i vertici del grafo grafo eh, grass punto add all vertices al mio grafo di questi utenti io questo dispunto utenti probabilmente non mi serve a niente no? l'ho messo lo stesso per due motivi no, per un motivo solo debug se dovesse qualcosa non funzionare non fossi sicuro se il problema è col grafo o col DAO metto un breakpoint qui e riesco a vedere il risultato del DAO qual è e poi vedere se, invece, se è corretto ciò che sto passando al grafo oppure se l'ha già sbagliato prima così come la variabile dis.utenti quando un breakpoint la posso esaminare, analizzare eccetera se invece volete risparmiare una riga di codice mettete direttamente la chiamata del DAO dentro l'advertices, Buona fortuna, nel senso che magari va bene, ma per debuggare poi diventa complicato. No? Quindi una riga di codice in più ci permette poi di andare avanti passo passo a vedere cosa succede. E così abbiamo creato, dicosendo le dita che sia giusto, i vertici. Gli archi abbiamo detto che li creiamo uno a uno andando a prendere le coppie di vertici, perché altrimenti la query diventava troppo complicata. Vabbè, lo sappiamo fare, For. User, user u1 in, ah oh guarda, dis.utenti ce l'ho già comodo for user u2 dis.utenti poi se non avessi dis.utenti ovviamente faccio grafo.vertex set assolutamente la stessa cosa no? in questa fase se gli utenti sono diversi, quindi 1 non è U2, vado a contare quante revisioni hanno in comune, se il numero di revisioni in comune è maggiore di 0, aggiungo l'arco. Quindi if innanzitutto 1 diverso da U2, 1.not equals di U2. Allora vado a contare la similarità, chiedendo al DAO di calcolare la similarità tra 1, 2 e l'anno che è il parametro che ho ricevuto là sopra adesso lo uso se la similarità è maggiore di 0 allora devo aggiungere l'arco pesato, col peso pari alla similarità eh, punto, add edge, io prendo il metodo di, di graphs.addedge perché ha già i tre parametri, il vertice vertici di partenza, di arrivo e peso. Altrimenti dovrei aggiungere l'arco e poi eh, settare il peso dell'arco, se usassi direttamente i metodi dell'oggetto grafo. Mentre in graphs c'è già questo, primo parametro è il mio grafo, secondo parametro il vertice di partenza, secondo, terzo parametro il vertice di arrivo, terzo parametro il peso che sarà un double, gli passo un int, ma lui è contento lo stesso ovviamente. Grafo, vertice partenza, vertice arrivo, peso. E con questo dovrei aver creato correttamente, correttamente non lo so, ma dovrei aver creato il grafo. Eh. Qui mi faceva stampare un messaggio, possiamo magari fare in modo che la crea grafo restituisca una stringa anziché un void e questa stringa sia il messaggio di creazione del grafo. No? Return grafo creato con eh, tot vertici, quindi... I vertici sono this.grafo.vertexset.size e eh, tot vertici e un certo numero di archi dis.grafo.edgeset.size archi barra n. Quindi a crea grafo si crea il grafo, se lo salva e poi mi istituisce questo messaggino, così ce l'ho già comodo nel controller se voglio stamparlo. Allora qua un test model ci sta tutto, la classe test model con un suo main, che vadano a verificare ciò che ho appena fatto eh, chiedendo al messaggio di creare il grafo partendo dal numero minimo di review che è il 200 e il numero di eh, l'anno, prendiamo pure quello dell'esempio che è il 2007 visto che qua i parametri li abbiamo comodi ci ha messo un po' perché ovviamente gli abbiamo fatto fare 44 alla seconda query ha creato 44 vertici e 58 archi vediamo se quadrano i numeri con quello che c'è scritto sul testo Sì. Quadro, no? quindi questa parte qua la potremmo volendo già agganciare direttamente al controller al bottone crea grafo in realtà ci sarebbe ancora una piccola ottimizzazione da fare perché noi stiamo creando ogni arco due volte nel modello no? perché vedete questo doppio ciclo a parte chiaramente scudendo U1 con se stesso, ogni, ogni utente viene preso una volta con U1 e accoppiato con U2 e, e poi successivamente nel ciclo viene presa la stessa copia al rovescio. Quindi vuol dire che metà delle volte, le query le faccio tutte, metà delle volte mi dà qualcosa di nuovo e quindi questo effettivamente aggiungerà un arco, l'altra metà delle volte mi dà qualcosa che conosco già, c'è lo stesso arco girato al contrario e la edge se ne accorge, ritornerà nullo e non aggiungerà nulla, e non aggiungerà alcun arco. Allora, l'addegge non me ne frega niente, ma la chiamata al DAO costa in termini di tempo, no? Quindi se riesco a buttare via metà delle chiamate al DAO, ho dimezzato di netto no, il tempo di esecuzione. E questo come lo posso fare? Eh, potrei ad esempio di nuovo, mi serve una disuguaglianza per poter distinguere le due coppie tra le due, tra le due coppie ne scelgo una ad esempio andando a confrontare su uno dei campi, sul campo chiave sul campo user ID. quindi se uno è diverso da 2 va bene e per, come pura ottimizzazione che mi costa poco e mi dà 50% di guadagno eh, vado a controllare se u1.get userid è minore, quindi uso la compare to, u2.getUserId, minore di 0. Cioè se la stringa 1 è minore della stringa 2, ovviamente uso il compare to che mi dà un valore negativo nel caso che 1 sia minore di U2. Ho aggiunto questa condizione per evitare di creare ogni grafo, ogni arco due volte. Il risultato non cambia il tempo di esecuzione di Ok, se ce lo ricordiamo costa poco farlo, nel caso in cui abbia senso ovviamente. Se il grafo fosse un grafo orientato, invece no, perché non è detto che l'arco che va e l'arco che torni abbiano lo stesso peso, oppure esistano, non esistono a prescindere. Ok, siamo a questo punto. Se vogliamo, al momento in cui agganciamo possiamo agganciare questa creazione del grafo al controller. Andiamo a questo punto e torniamo a vedere il controller cosa fa. Allora, chi ha creato questo modello è stato molto gentile perché mi ha già dato. Questo è un progetto base, ma dato gli event handler e soprattutto l'oggetto model, andiamo a vedere il main che già crea il model, fa già il set model, no, verifichiamo sempre se c'è o se non c'è già nel progetto base, in questo caso c'era per semplicità, quindi possiamo tuffarci a bomba dentro il metodo crea grafo. Tuffarci dopo però aver specificato quali sono... Vabbè, il, il, i punti interrogativi generici dell'interfaccia utente. No? Ad esempio, anno, per come è definita qui, vedete che è una tendina in cui scelgo l'anno, non è un valore che l'utente può inserire. Allora sarà una tendina con valori di tipo in, intero. Possiamo mettere intero, finora abbiamo lavorato con interi, se volessimo fare i fighetti potremmo mettere la classe year di java.time ma in questo caso non stiamo facendo dei veri calcoli con le date, quindi non ci serve. Così come um, l'altra tendina, che è quella dell'utente, ovviamente avrà un oggetto user dentro. User che va importato chiaramente dal model. Allora, questo vuole anche dire che visto che questa è una combo box di interi, va popolata e vabbè, la popoliamo nell'initialize, cosa mi dice il testo, deve contenere gli anni dal 2007 al 2000, c'era scritto, quindi andiamo a leggerlo, dal 2005 al 2013, vedi che non avevo beccato uno, quindi for int anno uguale 2015, eh, 2005, punto e virgola, anno minore o uguale, 2013, anno più più, aggiungiamo alla tendina l'anno specificato, è una tendina che contiene degli integer, quindi possiamo metterci benissimo dei numeri interi dentro, la tendina è combo anno, credo, punto getitems, punto add, Anno. Gli item sono le voci della tendina chiaramente, che sono di tipo integer. add riceve, si aspetta un integer perché integer è la, par la parametrizzazione che abbiamo usato per questa combo box. A questo punto Torniamo ne, finalmente nella crea grafo. La crea grafo quando viene premuto il bottone legge il numero minimo di review. Beh, in realtà le prima legge come stringa. metto una S per ricordarmi che è una stringa letta dalla campo di testo che si chiamava txt x1, x2 n txtn uh, getValue a text, scusate e poi provo a convertire questo in intero int min review è l'integra il parse int di questa stringa se va bene vuol dire che l'utente ha inserito un intero altrimenti non ha non inserito un intero e quindi faccio la cache in eccezione che è una number format exception dicendo all'utente ciccio devi mettermi il numero okay? quindi nella text result set text devi inserire un numero valido. Ah, valido. Ok, se non casco in questa eccezione posso andare a leggere l'anno. Combo box, comboanno.getValue. Allora, anche qua dovrei controllare che l'utente abbia inserito un anno correttamente. Sicuramente, essendo una tendina, non può scegliere un anno a caso, diverso da questi, ma potrebbe non scegliere nulla. Nel caso in cui non scegliessi nulla, la get value mi dà null. Può essere null perché questo è un oggetto di tipo integer. Se io lo metto dentro una variabile di tipo int, convertendo in null, mi dà una null pointer exception. Allora, per poterlo verificare in modo umano, conviene salvarselo come oggetto e controllare se è null. Se l'anno fosse null, allora non va bene. Qua devo mettere un po' in return. Esci dal metodo. Anche qua farò la stessa cosa. Devi inserire un anno valido, più che inserire e selezionare. Ed esci. altrimenti avrei potuto lasciare int e mettere qua un try-catch su questa operazione della null pointer exception per andare a catturare un errore di conversione da integer a int, qualora l'integer fosse null. Allora arrivo qui quando finalmente sono sicuro che il numero di review c'è, è un numero correttamente parsificabile e l'anno è stato selezionato. Quindi posso disturbare il modello per dire senti se tocca a te, dimmi un po' come va se ti chiedo di creare il grafo con questo numero di review minime e con questo anno set so text message Okay. A questo punto possiamo direi testare il programma. Fino, fino a qua dovrebbe funzionare. Quindi dovrebbe partire, ha popolato l'anno con i numeri del 2005 e del 2013. Mettiamoci i soliti valori su cui l'abbiamo testato, che sono 200 e io mi dimentico sempre, o meglio non faccio nessun sforzo per ricordarmelo, quindi lo vado a rivedere ogni volta, 2007. Crea grafo, grafo creato, dall'altra parte in Eclipse non sono, non sono arrivati dei warning o dell'exception, proviamo con l'altro esempio, 150-2008, Crea grafo e lui mi dice quando avrà finito 82 494 che sono i numeri che coincidono con quelli dell'esempio. Quindi fin qua ci rassicura 150 2008 82 vertici 494 archi che è proprio quello che c'è scritto nel pdf. Per chiudere il punto 1 dobbiamo ancora riempire questa tendina con gli utenti e implementare la funzione utente simile. Allora, riempire la tendina con gli utenti è facile, nel senso che gli utenti li abbiamo già, basta chiedergli al modello nel momento in cui ho creato il grafo gli chiedo al modello, senti, già che hai creato il grafo dimmi anche chi sono gli utenti, così li metto nella tendina. E queste sono due, due righe, perché bisogna dire al modello, implementare nel modello un metodo public, lista di user, get users. in cui ritorno sem semplicemente dis.utenti, un getter banale banale che il controller può usare può usare quando? Quando è sicuro che la lista di utenti sia valida cioè subito dopo aver creato, chiamato la crea grafo allora salviamo il modello torniamo nel controller qui qua ho fatto la crea grafo stampo il messaggio e riempio la tendina con gli utenti. Quindi la combo box, combo utente, cancello ciò che eventualmente ci potesse essere prima, perché se l'utente clicca su crea grafo più volte, ogni volta devo ricalcolare da zero questi utenti. Quindi nel modello, se notate, ho fatto attenzione, è A riscrivere da zero questa lista utenti, non ho fatto degli add, l'ho rimpiazzata con una lista nuova e anche il grafo ho ricreato un grafo nuovo così ogni volta che clicco su crea grafo queste due variabili vengono ripulite buttate via, ricostruite e non c'è il rischio che nella seconda iterazione nel secondo tentativo mi porti dietro dei dati sporchi dal tentativo precedente okay? la stessa cosa devo fare nel controller quindi prima di tutto carissima, va, va, cancella i dati titans.clear. E poi adesso metti i dati che ti dico io, cmb utente, getItems, addAll, model.getUsers. Cartendina popolati con i dati che arrivano dal modello. se dimenticassi il clear i nuovi utenti si aggiungerebbero a quelli della volta precedente però non sarebbero più validi perché già non corrisponderebbero più agli stessi vertici del graph allora vediamo se funziona 200 2007 questa è vuota, 2007, no? Sì. Questa è vuota, crea grafo, pensa, pensa, pensa, e la tendina adesso dovrebbe contenere in un ordine a caso, ai noi, l'elenco di 44 utenti. Il testo non mi dice di mettere ordinate in nessun modo, non mi fa vedere come devono essere rappresentati, quindi può applicarsi il teorema di chi se frega va bene così, oppure se per comodità nostra gli volessimo fare un sort per avere ordinati per nome, se dovessimo andare a cercare, perché noi do, poi dovremmo cercare Alexander che chissà dov'è qua in mezzo, no? È qua. Il utente simile. Cosa fa utente simile? Andiamo a rileggerlo perché nel frattempo ci siamo dimenticati cosa chiedeva il testo. Abbiamo creato il grafo. Abbiamo dato dei pesi agli archi che oh, non abbiamo ancora guardato. Questi pesi potrebbero essere completamente sballati. Speriamo di no. Ma non li abbiamo ancora verificati. Abbiamo solamente contato quanti archi ci sono. Il numero ci sembra giusto. I pesi speriamo siano giusti. Per mettere utente... Punto D di selezionare della prototendina un utente U tra quelli presenti nel grafo, fatto, grazie, alla pressione del, botten, del bottone utente simile, stampare se esiste l'utente collegato più simile ad U, oppure tutti, diciamo ragioniamo nel caso generale, tutti gli utenti collegati a U con il grado di similarità maggiore. Cioè devo prendermi dato U, tutti gli adiacenti, i pesi degli archi e vedere qual è il peso maggiore e restituire la lista di tutti gli adiacenti che abbiano quel peso lì. Cioè nel mio, tutto lavoro per il model, questo nuovamente, quindi nel model avremo due tente simili, abbiamo già, hanno scusate, questo controller, nel model, avrò un metodo public che mi calcola gli utenti più simili utenti più simili a chi ha un certo utente e cosa mi istituisce? mi istituisce una lista di, di costoro Questo lavora sul grafo semplicemente, ha tutte le informazioni che gli servono già codificate nel grafo. Quindi ad esempio possiamo prenderci tutti gli utenti vicini. Allora, noi ecco cosa dobbiamo calcolare? Calcolare il peso massimo degli archi adiacenti. E poi una volta che ho trovato il peso massimo devo fare, devo fare due volte un ciclo sugli archi. La prima volta per calcolare il massimo, la seconda volta per trovare tutti quelli che coincidono col massimo. Eh, quindi potrei impostare prima di tutto il calcolo del massimo, int max uguale 0. 0 sicuramente è un numero minore perché gli archi con peso 0 non li inseriamo proprio. E possiamo ciclare sugli edge. adiacenti a U, dis.grafo, edges of, vertice U. Non andate a scorrere l'edge set di tutto il grafo, c'è cioè il metodo che mi dà già gli archi, edges of, collegati a U. Uh, e due punti. Allora, tutti gli archi che sono incidenti su prendo il peso e lo confronto col max, quindi se il peso di un arco lo trovo da grafo, get edge weight di E, se questo peso fosse maggiore di max, allora max uguale a lui. Uh, che è un double, lo devo portare a int. Perché ci ho messo solo dentro degli int, ma lui internamente è un double. E In questo caso ho trovato il peso massimo tra gli archi esistenti. Fatto questo devo trovare quali sono i vertici corrispondenti a tali archi solo questi archi qua, quindi rifacciamo un secondo ciclo in cui però vado a riempire una lista con l'elenco dei vertici che trovo dall'altra parte. Quindi la lista di user che è il mio risultato, sarà una new array list di utenti, in cui vado ad aggiungere i vertici che ho trovato quindi vado a rifare esattamente lo stesso ciclo di prima dove però vado a controllare solamente gli archi il cui peso è uguale al max magari si mette un int davanti per rendere più chiaro che confronto tra interi quelli che sono uguali al massimo questi sono gli archi prendo il vertice collegato, quindi quest'arco ha peso 5 che è il massimo, mi serve il vertice, uno dei due vertici collegati all'arco, ovviamente quello dei due che non è U stesso. Allora per fare questo mi serve user diciamo U2, l'altro, il modo più comodo per ottenerlo è usare il metodo di graphs, get opposite vertex, dato un grafo, dato un arco mi, dà, mi dice qual è il vertice che si trova dall'altra parte in realtà quell'altro vertice è o il get source get edge source di E oppure get edge target di E uno e due U e l'altro è diverso da U però posso contarmelo io oppure posso farmelo fare il secondo parametro qua questo è un edge il terzo parametro è il vertice rispetto al quale stiamo cercando l'opposto. E questo U2 lo aggiungiamo alla lista. E quindi possiamo restituire questa lista al controller. il quale a questo punto può semplicemente prendere, non abbiamo tempo di fare anche il controllo dell'errore, ma l'utente U lo prende dal, dal combo, get value, la lista di utenti vicini la può prendere dal model, utenti più simili a u e la può mostrare set text vicini vabbè tu string poverino dai uh, utenti più simili cos'ha che non gli piace? user u ha non salvato modello giusto? ok vediamo se funziona negli ultimi 10 secondi che abbiamo 200 2007 Alexander avevamo detto che ci interessava utente simile allora, mi stampa un po' di roba, molto brutta. Stevie e Christine e Jake. Okay. Stevie, Christine, Jake e anche Alicia. Vediamo se c'è anche Alicia tra i miei. Sì, c'è. Ok? Quindi Ha trovato loro quattro. In realtà, sì, il testo mi dice anche il grado e io mi sono dimenticato di salvarlo. Quindi bisogna ancora aggiungere un metodino nel, nel modello che mi restituisca il valore max, che ovviamente sarà uguale per tutti, quindi non è neanche tanto senso scrivere a fianco di ciascuno, basterebbe scrivere una volta sola. Però questa è una questione, diciamo così, di estetica e di aggiungere un dato, ma il calcolo era questo. Ok? Allora, interrompiamo questo, faccio il commit, eh, mercoledì prossimo, Riprendiamo da qua, aggiungendo un pochino di gestione dell'errore di estetica a questo secondo metodo e poi facendo tutto secondo il punto 2 che è quello della simulazione. Se nel frattempo avete dubbi ci sentiamo per chiarirci sia su, su Telegram. E per chi deve ancora farla, buona esercitazione oggi pomeriggio. Non preoccupatevi perché la prima mezz'ora, tre quarti d'ora sarà un po' macchinosa con i token, con i clip e tutte queste cose, ma poi visto che ieri dopo i primi tre quarti d'ora tutti filavano abbastanza lisci. Buona giornata, grazie.